Come funziona un compro oro? Io sono Davide Campomaggiore, sono il titolare di Oroetic. una catena di compro oro eh, con negozi a Roma e a Milano e da oltre dieci anni mi occupo di metalli preziosi. Sono divenuto famoso insieme alla mia catena per il grande lavoro a tutela e supporto dei clienti. Molti mi chiedono ma che ci fate poi con l'oro che comprate? Gran parte dell'oro, quasi tutto l'oro che viene comprato dai comproro, è destinato alla fusione. Quindi innanzitutto non è importante lo stato in cui si trovano i gioielli che state vendendo perché gran parte di quelli verranno fusi. Verranno acquistati quindi da delle fonderie che lo comprano dai comproro, si chiamano banco metalli, lo comprano dai comproro, lo fondono, a loro volta lo rivenderanno poi a, a delle raffinerie che, una volta raffinato quell'oro, rientrerà in circolo o presso banche o presto presso istituti finanziari, investimenti o di nuovo nelle fabbriche da cui viene poi generato nuovo oro, nuovi gioielli e nuovi prodotti. Quindi, quando vai a vendere il tuo oro, non devi tanto preoccuparti se l'oro è rotto, sporco, vecchio, è indifferente, tanto gran parte di quello verrà fuso. Perché dico gran parte? Perché una parte, invece, alcuni compro oro, scelgono di salvarlo e rimetterlo in vendita come oro ricondizionato. Anche noi gli Oroetic abbiamo delle nostre vetrine con l'oro ricondizionato. Cosa significa ricondizionato? Che i gioielli migliori che hanno ancora mercato, che sono attuali, sono, hanno una moda attuale, e riteniamo che possono avere dei clienti interessati, vanno dal nostro maestro orafo che li rimette a nuovo. Eh, lucidandoli, rodiandoli, facendo tutte le lavorazioni del caso per renderli nuovi e li mettiamo in vetrina a prezzi ovviamente più vantaggiosi rispetto a una gioielleria. Cosa c'è di diverso da una gioielleria e ad esempio la nostra vetrina è che c'è meno scelta perché da noi trovi un oggetto, è quello, se ti piace è così, non trovi più, più misure, più forme, è quello perché è un oggetto unico, singolo, che noi abbiamo acquistato da un privato, l'abbiamo ricondizionato e lo stai comprando a prezzi davvero vantaggiosi. Quindi una volta che tu porterai il tuo oro in un compro oro, il negoziante, l'operatore che sta dietro al bancone, farà una verifica sulla caratura dei tuoi oggetti quindi per verificare se è 14 carati, 18 carati, 22, 24. Applicherà una quotazione a seconda della caratura e a seconda del peso che tu stai portando e ti farà un'offerta. Quell'offerta può essere variabile assolutamente da negozio a negozio perché ogni negozio sceglie di mantenersi un proprio margine. Ecco perché è sempre preferibile fare delle ricerche prima seguendo dei consigli che ho dato anche in altri video e non lasciarsi attrarre da pubblicità ingannevoli su quotazioni al grammo stratosferiche. 60 euro al grammo, 70, 199 sono prezzi che non esistono e servono solo ad attirarti al negozio. Bisogna prima studiare un pochino il settore anche attraverso il mio sito che è venderoarusato.com dove trovi un blog davvero ricco di contenuti su questo argomento e che ti aiuterà a prendere la tua scelta. Una volta che il comproro ti ha fatto l'offerta tu sei libero di accettarla o meno e, e ti verrà riconosciuto un compenso economico che andrà fino a 500 euro in contanti e sopra i 500 euro con forme di pagamento tracciate, quindi bonifico bancario o assegno. È assolutamente previsto anche il pagamento misto fino a 500 contanti e la differenza per bonifico. Se ti faranno un bonifico ovviamente assicurati di farti rilasciare la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Non accettare forme di pagamento post datate tipo ti farò il bonifico domani, non ti preoccupare successivamente ti farò il pagamento, esci dal negozio con il pagamento avvenuto. Questo ovviamente a garanzia che l'operazione sia conclusa. Se vuoi vendere il tuo oro presso uno dei nostri negozi e affidarti a noi ti consiglio di visitare prima il sito www.offertaoroetic.it dove troverai 4 bonus a te riservati per vendere il tuo oro in un negozio oroetic a condizioni davvero vantaggiose. Ti aspetto e a presto. Ciao!